prendiamoci cura delle nostre storie scriviamole insieme prendiamoci cura dell'informazione prendiamoci cura del mangiare sano prendiamoci cura della nostra terra prendiamoci cura dei nostri anziani prendiamoci cura dei nostri bambini raccontiamo a loro delle favole non c'è bisogno di giocattoli uditori conti. e per raccontare delle favole noi curattini possiamo essere di grande aiuto è proprio così prendiamoci cura dei nostri bambini con i curattini prendiamoci cura dell'ambiente con piccoli gesti per il giardino sotto casa per il parco della tua città per il bosco dove passeggi per la spiaggia che frequenti in prima persona perché l'ambiente sei tu io che noi dobbiamo interessarci della nostra catena umana, dobbiamo secondo me rinforzarla e quindi secondo me dobbiamo favorire eh, la, la commissione per i popoli, non solo per un fatto umanitario ma anche proprio per un fatto strutturale, per un fatto anche sanitario e quindi in questo modo comunque lo salviamo, la nostra memoria genetica e l'uomo quindi potrà ancora raccontarsi, per cui dobbiamo prenderci cura di noi stessi e dei nostri simili, e soprattutto, quindi, in una parola, prenderci cura del nostro DNA.